discorso delle libere utilizzazioni torniamo arriviamo alla parte finale del, del, del, del seminario tenete duro Beh, siamo abbastanza in orario sono iniziato, iniziato 10 minuti dopo ma sono giusto eh, arriviamo al, al, alla terza alla, scusate alla quarta gamba diciamo questo pezzo qua dello, dello schema cioè quando la libera utilizzazione non ha fondamento in una norma giuridica bensì in una norma scusate in una licenza e quindi grazie a queste licenze, vedete, io riesco a far diventare open una risorsa didattica che invece nasceva closed, no? Cioè, come fa una closed educational resources che nasce closed per definizione, perché l'abbiamo spiegato prima, a diventare open? Allora, su come diventa open dal punto di vista tecnologico, qua in ascolto ci sono persone già più qualificate di me, ad esempio Marzio Rivera, ma anche altri che ho visto, quindi lascio a loro. E spiegare che cosa si intenda all'openess in un senso più tecnologico anche didattico e, so e sociale possiamo dire, di vista giuridico l'openness si fa, si crea con l'applicazione di una licenza open le licenze open sono state sono ormai, sono una prassi radicata da un po' di anni ehm, tra cui appunto le creative commons sono le più note però capiamo che cos'è innanzitutto una licenza quindi una licenza d'uso è un documento che il tutelare dei diritti D'autore allega la sua opera per regolamentare le modalità di diffusione e di utilizzo. Possiamo dire che sono un po' i termini d'uso dell'opera, no? Cioè noi siamo ormai abituati ai al concetto di termini d'uso, cioè che ogni volta che scarichiamo un'applicazione sul nostro smartphone oppure accediamo ad una piattaforma ci chiedono di accettare i termini d'uso. È più o meno la stessa cosa, c'è cioè un documento di carattere contrattuale che regolamenta gli utilizzi che si fanno lì. Qua è uguale, mm, solo che invece di parlare di una piattaforma parliamo di un'opera, di, un, di un brano musicale, di un testo letterario e via dicendo. È un documento che vedete si basa sul diritto d'autore da un lato definisce quali usi si possono fare dell'opera dall'altro stabilisce le condizioni che bisogna rispettare. E praticamente queste due anime le vedrete sempre, cioè in tutte le, le, le, le, le licenze, che siano licenze open o licenze proprietarie o chiuse. Vi sempre queste due anime, la differenza sta nel, nella prevalenza dell'uno rispetto all'altra, cioè una licenza che ha, eccolo qua che lo vedete nella, nella metafora, cioè una licenza in cui prevalgono le condizioni imposte, è una licenza chiamata proprietaria, una licenza invece in cui prevalgono i permessi concessi, le libertà concesse, viene classificata, viene considerata licenza open. Questa è una metafora che io utilizzo insomma, anche quando faccio corsi a ragazzini di, di, di, delle scuole medie, è abbastanza eh, chiara, cioè il cartello che trovate quando entrate in un parco. All'ingresso no? di un parco c'è un cartello con scritto le regole. Il parco è, nella, nella metafora il parco rappresenta l'opera e il cartello rappresenta la licenza. Se il cartello mi dice è permesso entrare nel parco dalle ore 9 alle ore 13 però è vietato giocare a calcio è vietato eh, raccogliere i fiori è vietato accendere fuoco è vietato portare il cane allora, sì eh, ci sta da un lato da, è comunque una licenza se ci dà il permesso di entrare nel parco che già non è poca cosa però insomma, ci sta aggiungendo tutta una serie di, di restrizioni che non mi permettono di godermi il parco con la libertà che, che, che magari mi, mi, mi ero prospettato dall'altra parte invece vedete no, la licenza open eh, eh, è una licenza con cui si sottolineano invece le libertà, quindi benvenuto nel parco, il parco è aperto dalle ore 9 alle ore 18, è possibile raccogliere i fiori, è possibile fare il picnic, è possibile giocare a calcio, però non è, non è vietato fare, accendere fuochi ad esempio, no? quindi comunque c'è sempre una. si lascia comunque qualche restrizione anche nelle licenze open, perché se non ci fosse neanche una restrizione, provate a pensarci, se fosse un fate quello che vuoi, sarebbe un pubblico dominio, Sarebbe esattamente il famoso CC0 che prima vi ho detto. Cioè quindi una, un cartello che avesse tutto verde sarebbe il, il pubblico dominio artificiale, il CC0 che vi ho citato prima. Quindi l'effetto che si crea è questo: cioè attraverso lo strumento delle licenze, noi possi possiamo creare delle sfumature di grigio all'interno di quel nero e bianco che avevamo visto prima. No, prima avevamo questa situazione un po' ansiogena per cui tutto sotto copyright. Famoso all rights reserva tutti i diritti riservati, che vedete lì a sinistra, oppure tutto fuori dal copyright quando arriva il famoso pubblico dominio. Però prima cosa posso fare? Al massimo posso muovermi in quelle libere case di libero utilizzo che è stabilito dalla legge, che come avete visto però sono molto, molto, eh, come dire, un po', un po' da braccino corto potremmo dire, no? cioè tutte molto pacate e limitate. Se no, ecco, posso far leva sulle le, le licenze Creative Commons che dicono invece alcuni diritti riservati, cioè con queste l'autore ci dà delle libertà e si riserva solo alcuni dei diritti, del, del famoso elenco di diritti che abbiamo visto nella, in una slide, no? quella sui diritti esclusivi di utilizzazione economica. Questa è una battuta, ovviamente, 50 sfumature di opera non sono davvero 50, sono 6, eh, le Creative Commons sono 6, però in teoria potevano essere 50, nel senso che. Mh, i diritti si possono, come abbiamo detto, tagliare a fette sempre più piccole, quindi a seconda di come scrivo le licenze potrei farne 50, è che Creative Commons ha scelto di farne 6 per una questione di, di praticità e di chiarezza, e quindi il risultato, salto questa slide, cioè qua c'era un video, nel senso che potete guardarlo da soli, un video divulgativo molto, molto chiaro sulle Creative Commons, però vi faccio vedere che c'è qua, cioè, le licenze sono queste, queste sono le 6 licenze, Nell'ordine vedete dalla più libera alla più restrittiva, 6 più 1, perché? Perché c'è questa, la CC0, che ho messo lì, nel senso che è nel posto giusto, cioè è addirittura sopra l'attribution, l'attribution è quella che sostanzialmente dà tutte le libertà e richiede solo che eh, venga riconosciuta l'attribuzione, cioè che venga riconosciuta la paternità, venga attribuita correttamente la paternità all'autore, basta. Una volta che avete riconosciuto la verità dell'autore, potete fare quello che volete di quell'opera, tra cui anche eh, sfruttarla economicamente, farne modifiche e via dicendo. Scendendo, se vedete, pian piano si aggiungono delle condizioni, no? si aggiungono delle restrizioni, fino ad arrivare a queste che ha due restrizioni negative, no? non commercial, no derivatives. E quindi in questa, in questa gamma, di qua avremmo, CC0 di, di qua, poi quasi vicino avremo l'attribution e poi, scalando, pian piano andiamo verso la parte scura, aggiungendo le restrizioni quindi pian piano si, si va dalla parte di là. Quindi questa è la, gamma di, la, la famosa gamma di 6, che non sono 50, è qua, è qua dentro. Ho saltato come avete visto una slide che era quella che spiega meglio le varie clausole delle licenze. No? Mi sembrano abbastanza intuitive anche loro, cioè l'attribution, abbiamo già detto, il simbolino è l'umino. E vuol dire appunto che devi riconoscere l'autore originario. Non commercial o non commerciale in italiano, il simbolino è un dollaro barrato, vuol dire che l'autore non ci concede di farne usi commerciali, cioè vuol dire che se io voglio fare un uso commerciale, cioè allora il docente che vuole prendere il contenuto per la sua attività didattica lo può fare, ma se poi arriva una casa editrice che vuole fare un libro anche a scopo didattico, ma che poi viene messo in commercio, come il libro normalmente venduto in libreria, eh, lì è un uso commerciale, allora in quel caso se c'è scritto non commercio, devi chiedere il permesso, cioè di tornare diciamo, a, a, al vecchio metodo, cioè chiedere all'autore fare un contratto per, cedere, per farti cedere solo questo diritto. E poi abbiamo il non opere derivate e il condivide lo stesso modo, cioè queste due ultime mh, clausole o condizioni, secondo me come le vogliamo chiamare, riguardano l'attività di modifica, cioè di opere derivate. Cioè, creare un'opera derivata su, di un'opera vuol dire farne una... Mh, trasformarle in qualcos'altro, un no? classico remix di un brano musicale, oppure utilizzare queste mie slide per farne un'infografica, oppure utilizzare queste, un brano musicale come sottofondo di un video. Quindi quelle sono, si vengono chiamate opere derivate, cioè un'opera che è creativa, autonoma, che però con, con, diciamo è partita e contiene un'opera pre, preesistente è eh, se voi trovate una licenza ND, non opere derivate, quella cosa lì non la potete fare, perché l'autore non gradisce che vengano fatte opere derivate, infatti il simbolino è uguale, cioè l'opera la puoi usare ma la devi tenere uguale così come te l'ho data, spiegata in soldoni. Il condividere lo stesso modo, share alike in inglese, è un po' più sottile, cioè l'autore ci sta dando la libertà di farne opere derivate, ma a condizione che io mantenga la stessa licenza, cioè io condivida allo stesso modo, con la stessa licenza, anche l'opera derivata. Quindi vuol dire che se io prendo le mie, le mie slide esattamente sono rilasciate sotto una attribution share alike, la licenza che vi farò vedere alla fine. Ehm, e quindi chi di voi vuole prendere le mie slide per fare un'infografica, si deve ricordare che deve citarmi come autore, come coautore, diciamo, dell'infografica, ma anche applicare la stessa licenza all'infografica, perché se, se non lo fa viola il, il mio diritto d'autore, la mia licenza. E niente, arrivati a questo punto abbiamo visto tutte, e vi faccio vedere questa slide che solitamente viene molto apprezzata, non l'ho fatta io, l'ha fatta un esperto di infografica proprio, che... Ehm, che come vedete qua mette di fianco l'elenco, a sinistra mette l'elenco che vi ho già fatto io, nello stesso ordine, cioè le, le licenze messe nell'ordine, nell dalla più libera alla più restrittiva. A destra però vedete le varie attività che vi vengono consentite dalla licenza, che cosa potete fare e cosa non potete fare. Quindi è davvero a prova di, è in inglese ma davvero a prova di, di, di, appunto, di bambino di, di scuola media perché è molto chiaro. Con questa slide secondo me vi sapete già orientare su, diciamo, sapete già come comportarvi tutte le volte che trovate un'opera con licenza Creative Commons. Quello che posso farvi vedere adesso, esco dalla presentazione a slide, cioè avevo lasciato due slide ma sono in realtà degli screenshot, è farvi vedere come si applicano queste licenze Creative Commons. Um, quindi torno, torno qua e um, andiamo sul sito di Creative Commons. Ho visto che sono arrivate un sacco di domande, quindi siamo quasi arrivati. Eh? l'avete iniziato un po' più tardi. Allora, eh, cosa potete fare ad esempio? Se volete condividere, quindi facciamo il primo esempio, io sono un autore che vuole pubblicare le sue opere con licenza Creative Commons, no? vado su qua, Share Your Work e il sito Creative Commons mi propone una procedura guidata che ehm, mi aiuta a scegliere la licenza. Allora, secondo me, dopo questo corso e eh, con queste mie slide, in realtà non ne avete così bisogno perché ormai avete capito quali sono gli effetti delle varie licenze. Però, se proprio volete essere più tranquilli, passate da qua e lui vi aiuta a scegliere. Vedete, lui fa due domande e sulla base della risposta che fornite alle domande, sotto cambierà la licenza. Vabbè, no, devo zoomare così. Allora, dice, consenti che vengano condivise esattamente dalla tua opera e poi mi chiede, permetti che la tua opera venga utilizzata a scopi commerciale. Infatti sono le due variabili, cioè... Con La differenza è che una ha due risposte e l'altra ha tre risposte possibili. Quindi commerciale o commerciale, commerciale, non commerciale o sì o no. Infatti vedete che se io cambio sì o no sotto ha già aggiunto il dollaro barrato. Se io faccio sì, invece qua dico che voglio, consento di fare opere derivate ma solo a condizione che anche gli altri condividano allo stesso modo, metto sì e vedete che lui mi ha fatto comparire la C, la C cerchiata a forma di freccia, no? Che è lo, il, il simbolo dello share alike, cioè torna, qualcosa che torna indietro in un certo senso. Che è un meccanismo virtuoso per cui io condivido, ma anche se, solo se anche gli altri condividono, e quindi vado ad arricchire anche me anche perché qualcosa mi torna indietro. E eh, praticamente lui ci ha già detto qual è la licenza, che è questa qui, vedete: attribuzione non commerciale, condivide allo stesso modo. Sotto ci dà anche la stringa di codice, codice HTML che possiamo copia e incollare nel nostro, vedete, copia questo codice per farlo sapere, cioè possiamo metterlo nel, nel codice HTML della nostra pagina web. Chiaro che per fare questa cosa bisogna avere da un lato un po' di conoscenza di HTML, dall'altro bisogna avere l'accesso davvero all'HTML, cioè se volete fare questa cosa sulla vostra pagina Facebook, non lo potete fare perché voi non avete l'accesso al codice HTML della pagina Facebook. Potete fare solo se voi avete un sito web che gesti, di cui siete voi davvero i webmaster, i gestori. Um, però ecco, in questo modo lui ha. Ecco, intanto ho cliccato così finalmente vedete, ecco la licenza Creative Commons. No? Ho cliccato per sbaglio, ma da un lato è utile. Eccola qua, la vediamo in italiano, così finalmente, ladies and gentlemen, la licenza Creative Commons. Mi auguro che non, siate, che non sia per voi la prima volta che ne vedete una. Credo di no, ormai sono in giro da quasi 20 anni. Um, però eccola qua allora attribuzione non commerciale condivide allo stesso modo tu sei libero di e quindi vedete le due anime che dicevo prima le libertà concesse e le condizioni imposte quindi tu sei libero di condividere riprodurre distribuire comunicare al pubblico esporre in pubblico rappresentare, eseguire, recitare lo Stato con qualsiasi mezzo formato oppure modificare, remixare, trasformare materiale basate su di esso quindi. Quindi guardate quanti dei, dei diritti d'autore che abbiamo visto prima, quanti ne ha, libera, ne ha già liberati in quattro righe. E poi le, dice quali sono le condizioni che dovete rispettare. L'attribuzione, il non commerciale e lo stessa licenza, o anche detto, share like. Se le mix, trasformi il materiale o ti basi su di esso, devi distribuire i tuoi contributi con la stessa licenza del materiale originale. In questa è la licenza. E ehm, cosa, vi, cosa vi dicevo prima? Che in realtà mh, quasi mai passerete davvero di qua, perché Perché ormai si usano spesso piattaforme che, eh, di cui noi non abbiamo accesso pieno al codice sorgente e quindi, ehm, e quindi lo fanno loro questo lavoro per voi, cioè ad esempio se io carico su Slideshare, no? Una, oppure su, su Flickr non so se conoscete Flickr per le foto oppure Slideshare appunto per le presentazioni a slide oppure YouTube, Vimeo ecco, Vimeo per i video funziona molto bene perché Vimeo quando caricate un video vi, si apre una tendina e vi chiede quale dei sei, delle 6 licenze volete utilizzare eh, vi faccio vedere sul mio profilo Slideshare dove trovate proprio le slide di oggi ah, eh, bisogna riconoscermi Ovviamente no, ecco, adesso mi riconosce, no, interessante sta cosa, allora sì, adesso vedrete che mi riconosce, esatto, allora questa è l'ultima presentazione di oggi, vedete che è quella che state vedendo in questo momento ipotizziamo che io la stia caricando adesso, cioè non facciamo il giro del caricarla, però vi faccio vedere che andando su edit nelle modifiche, nel, cioè nei settaggi avanzati della, della vedete, la schermata con i settaggi avanzati, trovate questa tendina. e semplicemente riper ripercorre le sei, le sei licenze, cioè riproduce le sei le licenze creative commons. Quindi se io non metto nulla, lui mi dà all right to the server, se cioè me la lascia sotto copyright ma se sì, invece voglio rilasciare le mie slide con licenza Creative Commons, passo da qua. Ok? Gli dico, se, devo semplicemente scegliere una di queste, cioè devo cambiare eh, da, dall'elenco. Quindi capite, questo che dicevo, ehm, che non passerete di là, perché l'ha già fatto Slideshare il, il lavoro, voi dovete semplicemente scegliere, questo succede anche su Vimeo, succede anche su, su altre piattaforme, non so, Wikiscuola, cioè anche quelle relative proprio alla, alla didattica. Eh, Open Dead ad esempio eh, e, e quindi ecco YouTube so che ogni tanto chiedono scusate se ho aperto eh, volevo andare eh, YouTube purtroppo a volte mi chiedono "Ah, YouTube io posso scegliere le licenze purtroppo YouTube ne permette solo una cioè YouTube vi, vi, vi lascia mettere o la sua licenza la YouTube standard che è quella che scatta di default oppure la licenza eh, attribution semplice, non permette le altre cinque licenze Creative Commons perché probabilmente non mi stavano simpatiche. L'ultima parte adesso, e così chiudiamo, è, diciamo, cioè ci spostiamo dall'altro lato della del, del mondo, diciamo, diventiamo eh, utilizzatori, quindi non più autori che vogliono pubblicare la loro presentazione, la loro foto online, ma il docente che sta cercando un materiale per, la lezione, per le sue lezioni, eh, per i suoi seminari a distanza e vuole della roba che sia libera, che non abbia problemi di copyright. Allora cosa fa? Può andare su questo, questo motore di ricerca fatto da Creative Commons, che è qua, Search for CC Images, è, una, è un motore di ricerca. Vabbè, vi faccio vedere quello vecchio che mi piace di più come grafica, cioè è più grezza come grafica ma è più chiara. Vedete, questo è il motore di ricerca, in cui io qua metto i termini della ricerca e vedete che qua sotto lui mi dà due spunte che semplicemente aprono dei filtri. Top. Cioè, io voglio qualcosa, io voglio something that I can, use for commercial purposes, modify, adaptor, build upon. Cioè, sono le due variabili che abbiamo già visto prima nella licenza. Ecco perché è importante mettere no, quella stringa di codice, capite? Quella stringa di codice che vi ho fatto vedere prima, non è, solo una, cioè non è solo un discorso di HTML, è proprio un discorso di metadatazione dei, dei contenuti. Grazie a quella stringa di codice i motori di ricerca riescono a percepire che in quella pagina c'è una licenza Creative Commons. Ok, e quindi questo motore di ricerca mi permette di fare questo. Io ho bisogno di un'immagine, che ne so, del, eh, devo fare una ricerca sulla storia locale di Vigevano. Quindi facciamo Vigevano piazza e mi serve una foto che sia modificabile e eh, adattabile o, o possibilmente si, si possa costruirci sopra, non mi interessa invece gli scopi commerciali perché io sono sicuro che farò un'attività puramente didattica e non commerciale quindi clicco su qua e gli dico di andare mi, mi permette anche di scegliere su quale banca dati qua c'è un po' di tutto ci sono un po' di repository è open, Flickr ad esempio è un bel repository per le immagini, vediamo cosa mi dà se faccio così, eh, mi, adesso mi, vedete mi ha aperto la pagina di Flickr già con dei filtri, la piazza di Vigevano con delle foto che rispondono a quella, a quella, quella, diciamo, quel criterio che io gli ho dato. Poi è chiaro che posso vedete, andare sulle impostazioni avanzate e tagliare la, la ricerca in modo ancora più preciso, però. Volevo farvi vedere che questa cosa identica la fa già Google. Cioè, se io ho bisogno di un'immagine, posso, eh, posso già farlo anche attraverso gli strumenti. Guardate, quando lui mi è già andato su Google Immagini, to, immagini no? cosa faccio? Prendo le prime che mi piacciono? È un po' pericoloso, perché se io prendo questa, ad esempio, Lombardia Bene Culturale, potrebbe essere che ci sia il copyright del fotografo che ha, che ha scattato la foto per la regione Lombardia quindi devo andare su strumenti, e non so se siete mai stati qua, però mi auguro di sì, perché non è una cosa così nascosta. Su strumenti, se io apro diritti di utilizzo, vengono fuori, come vedete, dei filtri che sono esattamente corrispondenti a quelle due variabili che noi abbiamo già spiegato, cioè la possibilità di fare modifiche e la possibilità di farne utilizzi commerciali. Se io gli dico eh, che siano utilizzate con modifiche per l'utilizzo non commerciale, perché noi stiamo facendo un'attività non commerciale, vedete avete visto che alcune sono sparite? cioè Anzi, quasi buona parte di quelle che c'erano nella prima pagina sono sparite, perché lui è andato a selezionarmi quelle che hanno quella, quella caratteristica anche giuridica, non solamente estetica. È chiaro che magari quella bella che, piaceva, che mi piaceva tanto è sparita, però almeno così qua sono sicuro. Che non ho problemi dal punto di vista legale come sempre cioè, come sempre accade quando faccio questi esperimenti quasi, si arriva quasi sempre a dei contenuti che sono su Wikimedia Commons o su Wiki, che sono i progetti della Wikimedia Foundation ad esempio questa che a me piace eh, arrivate sul repository di Wikimedia Commons e qua sotto c'è tutta l'informazione i in metadate sulla licenza piazza ducale c'è il nome dell'autore questa è la persona che dovete citare come attribution, qua c'è la licenza che è un attribution share alike, e eh, basta, nel senso che dal punto di vista giuridico poi ci sono anche informazioni sul tipo di macchina fotografica utilizzata una serie di, di informazioni che adesso non mi interessano però qua abbiamo tu, tutto quello che ci serve per rispettare il diritto d'autore ok, quindi da un lato dovete abbuzzare l'ingegno nel cercare, nell'attività di ricerca quindi non potete più fare quello che facevate fino ad oggi, adesso dopo questo mio corso, purtroppo, eh, dovrete avere un maggior livello di attenzione e, eh, e usare questi filtri e insegnare a usare i vostri studenti. Okay? Poi è chiaro che noi possiamo sempre sfruttare le libere utilizzazioni, cioè dire ah, no, ma tanto io faccio attività didattica, eh, uso l'articolo 70,1 bis eh, e quindi... Mh, non passo neanche da questo giro perché non mi interessa, basta che l'immagine sia a bassa risoluzione, ok, quello lì potete sempre fare, però se volete avere una maggior garanzia questo è un bel giro da fare, questa è una, è una strada da seguire. E, insomma, è giunta l'ora, vedo che ci sono 47 domande, vi faccio vedere, scusate, l'ultima parte delle slide perché insomma, è un modo per rimanere in contatto, spero che questa questa lezione sia stata utile, ne ho fatte tante simili in queste in questi ultime settimane e mesi, quindi magari alcuni di voi avranno già visto le slide, rivisto le slide, sentite dire le stesse cose, però insomma fa sempre bene ripetere, se no per chi invece è stato per la prima volta introdotto a questo mondo, eh, confido di vederlo sui miei canali social, eh, la pagina, Facebook. io su Facebook ho anche il profilo privato, vi invito a mandarmi a seguirmi sulla pagina perché il profilo privato è... Non ci sono cose interessanti, diciamo, parlo dei fatti miei. Invece qua sulla pagina Facebook avete, avete le, le, i contenuti relativi alla mia attività di, di divulgazione e di consulenza. Sono a disposizione ovviamente per organizzare altri corsi, altre iniziative simili, se lo ritenete, nelle vostre scuole, se finalmente ci lasceranno uscire oppure ancora a distanza. E come vedete, la eh, licenza delle mie slide che vi avevo preannunciato, così vedete un esempio concreto di eh, Open Educational Resources. Una cioè, presentazione slide rilasciata sotto licenza aperta Creative Commons Attribution Share Alike 4.0. Grazie. Grazie Simone, ti ringrazio eh, a nome di tutti, ho visto dei commenti eh, davvero entusiasti rispetto al tuo intervento. Volevo sottolineare solo un minuto, un paio di cose prima di partire con, eh, con le domande. Beh, eh, da un lato veramente ottimo il richiamo che hai fatto all'inizio sul PNSD, perché già da quel documento del 2014-2015 c'era una forte spinta ministeriale anche verso una nuova visione di quello che dovrebbe essere il docente, ovvero un docente non solo che utilizzi libri di testo, ma un docente che produce contenuti didattici per i suoi ragazzi e quindi quella spinta non si deve esaurire, secondo me, anzi adesso nel 2020 ci sono anche strumenti molto più facili da utilizzare per i docenti per produrre contenuti. Eh,